Eccoci, eh, allora buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo di presentazioni di volumi che diciamo con cadenza più o meno regolare o più o meno irregolare forse dovremmo dire, eh, organizziamo come Istituto Storico eh, Italo-Germanico. Eh, in quest'occasione l'iniziativa eh, è il frutto della collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino con cui ormai da tempo condividiamo alcuni interessi di ricerca e, e condividiamo l'organizzazione di seminari ed eventi, incontri come questo. E, e saluto anzitutto gli ospiti: Andrea San Giovanni, è autore del libro che presenteremo oggi. Buongiorno e, a tutti. E Sara Zanatta, collega appunto della Fondazione Museo Storico del Trentino, con cui abbiamo pensato di organizzare eh, questo incontro eh, e con la quale peraltro abbiamo organizzato un'altra iniziativa che aveva visto proprio il coinvolgimento uh, di Andrea uh, San Giovanni quindi quello di Andrea è un, uh, diciamo così, è un graditissimo uh, ritorno e il volume che discutiamo oggi e che vi mostro qui uh, si intitola Specchi Infiniti, storia dei media in Italia dal dopoguerra a oggi è uscito da qualche settimana ormai per Donzelli eh, quella di oggi è la prima presentazione del libro ehm, e ovviamente, però, per, per ovvia ragione abbiamo scelto il formato webinar eh, come diciamo, gioco forza, si addice a questo, a questo periodo un po', eh, un po' singolare. Nel libro, se non sbaglio, non si parla né di Zoom né di Meet né di Teams ma probabilmente nella prossima eh, edizione del volume Andrea sarai costretto a, a inserire anche un paragrafo su come, diciamo così, le videoconferenze hanno impattato eh, sulle nostre relazioni, sulla didattica, sulle stesse forme della comunicazione scientifica. Quindi, ecco, come, come capiremo, è un libro aperto che attende di essere chiuso eh, anno dopo anno edizione, dopo edizione. E, mh, come si eh, può comprendere dal titolo si tratta appunto di una, di una storia dei media, eh, o meglio per dirlo magari con una formula forse un po' più effetto ma ormai largamente in uso, eh, si tratta di una, di una storia dell'ecosistema mediale italiano eh, dal dopoguerra sostanzialmente ad oggi. Eh, accanto ad un'analisi dell'evoluzione dei eh, singoli mezzi di comunicazione e quindi già citati radio, cinema, eh, carta stampata, fumetti, musica, eh, web eh, forse ho dimenticato qualcosa ecco accanto all'analisi dell'evoluzione di, di questi singoli mezzi di comunicazione il volume eh, di Andrea San Giovanni, San Giovanni si eh, occupa di ricostruire il, il ruolo, diciamo così, complessivo che i media hanno avuto nella uh, costruzione del, dell'immaginario, degli immaginari culturali dell'Italia del secondo novecento. E, mh, le angolature che Andrea eh, ha scelto, diciamo così, per trattare il tema sono, sono davvero molte, sono eh, molto suggestive e il volume si sofferma in particolare sul, sul rapporto tra l'innovazione tecnologica e, e gli usi sociali dei mezzi di comunicazione, come pure sui modelli di, eh, di gestione di controllo che la politica, le istituzioni hanno esercitato sui media eh, e non dimentica di riflettere anche sui processi industriali, commerciali, e sui processi culturali che, diciamo così, hanno segnato e caratterizzato eh, gli sviluppi dei vari eh, mezzi di comunicazione. E, ovviamente per noi si tratta di un tema particolarmente interessante, visto che da qualche anno, come Istituto Storico Italo-Germanico, stiamo cercando di portare avanti una, una riflessione, diciamo così, a più voci sul rapporto tra eh, storia e media, e più nello specifico sul ruolo che i media hanno avuto, diciamo così, nell'evoluzione nell dei, dei processi storici. Eh, e quindi l'incontro di oggi eh, si inserisce all'interno di una serie di, di appuntamenti che stiamo cercando di dedicare alla, alla mediatizzazione eh, della storia e eh, in cui ovviamente cerchiamo di mh, prendere il tema, esaminare il tema da prospettive differenti. E, Abbiamo immaginato, abbiamo pensato di articolare la presentazione in una forma molto, molto dialogica, eh, un po' per evitare, diciamo così, di, di imporvi eh, degli interventi troppo strutturati, che forse non si adattano molto al mezzo che stiamo utilizzando, eh, e un po' per usare, diciamo questa quest occasione, questo spazio, come un'occasione sì, un per, diciamo così, riattraversare alcuni temi che vengono trattati nel, nel volume, e riflettere possibilmente anche su alcuni snodi, diciamo così, teorici e metodologici che la ricerca eh, di Andrea San Giovanni eh, ha, ha sviluppato. E come dicevo, sì, alla nostra, questa nostra conversazione seguirà, eh, tendenzialmente immaginiamo di occupare una cinquantina di, di minuti con questa nostra chiacchierata e poi eh, apriremo la possibilità di intervenire a tutti quanti, eh, vi chiediamo di utilizzare la chat, eh, io e Sara ci faremo carico di gestire un po' il traffico e di girare le eh, domande al nostro ospite. E prima di procedere, ovviamente, presento brevemente eh, Andrea San Giovanni, che insegna eh, storia contemporanea, eh, storia dei media e public history all'Università di Teramo. Eh, oltre alla, diciamo così, alla storia dei eh, sistemi mediali, si occupa di culture politiche eh, e di storia degli immaginari collettivi, eh, tutte ricerche eh, dentro le quali o, o, nelle eh, andate a pone grande centralità al ruolo che eh, i mezzi di comunicazione eh, hanno nella, nella, costru nella costruzione e nella definizione delle culture politiche o degli immaginari. Eh, tra i suoi lavori eh, ricordo eh, Tutto blu, eh, la parabola operaia nell'Italia repubblicana, eh, uscito per Donzelli nel 2006, se non ricordo male, e eh, un uh, libro più recente, Le parole e le figure, eh, Storia, dei Medi, Storia dei media in Italia, dall'età liberale alla seconda guerra mondiale, uscito sempre per Donzelli nel 2012, e di cui sostanzialmente il volume che presentiamo oggi è una sorta di eh, prosecuzione, ma ce lo dirà meglio eh, Andrea. E quindi nulla, direi di iniziare con questa eh, nostra chiacchierata, e, sì, ricordandovi appunto di, di, tenere, di tenere chiuso l'audio. Ehm, Dunque, personalmente trovo particolarmente interessante il taglio uh, che Andrea hai dato alla tua, alla tua ricostruzione e che appunto potremmo forse definire come un, un approccio sistemico alla, alla storia dei media. E tu nell'introduzione, se non ricordo male, lo definisci un approccio eh, olistico. E, sostanzialmente guardi eh, ai media e al cosiddetto media ensemble come a un sistema socioculturale complesso eh, e quindi quello che risulta eh, non è solo una storia dei media ma è anche una storia dell'Italia degli ultimi 70 anni sostanzialmente vista attraverso il, il prisma dei media, vista attraverso la, la lente eh, dei mezzi di comunicazione. Ogni capitolo dopo capitolo eh, ricostruisci l'evoluzione che i singoli mezzi di comunicazione e più in generale il sistema dei media hanno, eh, hanno conosciuto, hanno attraversato, ma ripercorri anche eh, alcune delle direttrici, diciamo così, della, della storia nazionale. E vorrei partire da, da qualche questione molto generale che ci può aiutare a capire come è nato questo lavoro, come si è, come si è sviluppato. E quindi ti chiedo anzitutto a quali domande eh, questo volume eh, cerca di rispondere, intende rispondere. E, da un certo punto di vista che uno storico contemporaneista scriva una storia dei media, ecco, forse non è un elemento poi così scontato. E quindi mh, ti chiedo anche entro quale orizzonte storiografico eh, ti muovi e si stanno muovendo le tue ricerche, e quindi all'interno di, di quale storia... Eh, introduci e, e guidi il tuo lettore. Bene, grazie, grazie, intanto grazie del, dell'invito, eh, grazie di questa presentazione, anche perché hai mh, colto molti punti che sono per me molto importanti. Nel appunto nel, nel lavoro e che non sono fra l'altro esplicitati in modo netto, insomma, no? sono un po' sotto traccia. E, allora sono diciamo sicuramente mi piace molto il, il fatto che tu abbia individuato e, e sottolineato appunto il, questa dimensione, questo tentativo di eh, tracciare una storia d'Italia attraverso il prisma dei media. E, Credo che questo sia un, diciamo, un tratto eh, innovativo, anche se è molto ambizioso e quindi chiaramente questa storia non può essere una storia eh, sistematica, ma chiaramente privilegia alcuni passaggi, alcuni momenti dove il ruolo dei media... Ehm, emerge con maggior forza e soprattutto eh, rivela qualche cosa o aiuta a comprendere meglio alcuni passaggi che eh, invece in altro, altro tipo di ricostruzioni eh, lasciano un pochino in ombra. Eh, io mh, appunto la credo che i media siano abbastanza sottovalutati eh, dal punto di vista della storia contemporanea, questa non è una novità, eh, appunto, visto che vi occupate molto e riflettete molto sul rapporto tra la storia contemporanea e i media, è un po', anzi, direi che purtroppo è, una, è quasi una consuetudine, una costante. No? Eh, ogni volta che ci si confronta con i media, gli storici contemporaneisti italiani, in particolare, proprio per la tradizione degli, degli studi italiani, fanno fatica a eh, diciamo, capire quali sono, eh, qua, che potenzialità c'è dentro i media, eh, e sia come fonti, sia come strumenti narrativi, ma anche appunto come angolatura come di sguardo, diciamo così, prospettiva di sguardo. Questo è successo eh, tradizionalmente con il cinema, è l'esempio più, più clamoroso no? da questo punto di vista e ancora oggi molto spesso, benché il cinema sia accettato... Diciamo, nel, nell'accademia tuttavia viene spesso utilizzato come un, una sorta di fondale, no? oppure un'aggiunta di alleggerimento diciamo così, al testo, come dire: Guardate che anche nel cinema c'erano queste cose. Ecco, invece, il, la, la prospettiva da cui mi pongo io è diciamo opposta a questa. Credo che appunto i media vadano studiati all'interno dello sviluppo sociale, culturale e politico di una, e industriale, anche economico, di una, di una nazione eh, e mi limito ad una nazione semplicemente perché come dire, le, le mie forze, le mie capacità non mi consentono di allargarmi oltre, eh, ma eh, chiaramente lo stesso discorso dovrebbe essere fatto eh, sul piano internazionale e transnazionale, sicuramente mh, man mano che ci si avvicina alla diciamo, alla più stretta contemporaneità. Quindi, ehm, appunto, dicevo, eh, credo che occorra ribaltare la questione e eh, guardare i media appunto come una delle fonti possibili per capire meglio alcuni snodi della, della società. Quindi, ehm, tu mi dicevi in, quali, in quale orizzonte mi colloco. Eh, è un po' difficile dirlo perché sembra sempre... Diciamo molto presuntuoso collocarsi da qualche parte, però diciamo così che tendenzialmente il mio, il mio interesse è prevalentemente orientato alla dimensione sociale e culturale. Quindi credo che i media possano dirci molto del, dello sviluppo sociale di un paese, dello sviluppo culturale e anche riuscire a aiutare a capire alcune trasformazioni profonde che avvengono sul piano culturale e sociale e che poi a un certo punto si manifestano all'improvviso invece attraverso delle, eh, delle azioni politiche, l'emergere di movimenti e così via. Gli esempi che si possono fare sono molti, sono, sono vari eh, e magari più in là, insomma, ne, fa, ne faremo qualcuno se, se, è il caso di, se è il caso di farlo, ehm, per non pesantire troppo la, la risposta. Eh, ecco, quindi L'approccio quindi è un approccio sistemico, mh, perché i media l'altro problema con cui mi sono confrontato eh, è il fatto che normalmente i media vengono eh, analizzati singolarmente c'è la storia della stampa, c'è la storia della televisione, c'è la storia del cinema, c'è la storia della radio, c'è la storia dei computer, poca, eh, c'è la storia di internet, poca. E così c'è la storia dei fumetti, quasi per niente, e sicuramente non, diciamo, in ambito storico. Eh, ci sono fa storie fatte da altri, diciamo, che non fanno di, di lavoro lo storico. E anche la storia del cinema, la storia dei, della televisione e così via, sono spesso appannaggio di... Eh, persone che hanno un percorso professionale non da, da storico eh, e che aggiungono degli elementi storici a prospettive che invece sono, sono differenti eh, ma la cosa che non c'è nonostante tutti ne siamo consapevoli eh, è un, un approccio appunto completo diciamo sistemico che guardi all'interazione tra i media all'interazione tra i media e la società ma anche alle diverse prospettive eh, dalle quali si possono analizzare i media e quindi la dimensione industriale è comunque legata al modo in cui un certo medium si diffonde o viene recepito, eh, il, che ne so, la, la forza della distribuzione. Uh, ovviamente orienta, la, oppure l'organizzazione del sistema distributivo orienta il modo in cui i film si diffondono tra la popolazione, vengono visti, e quindi che tipo di riflesso questo può avere e così via. Eh, gli esempi sono. Per ciascun medium c'è un esempio possibile. Quindi, um, un approccio: quando giustamente hai sottolineato. Che uso questo termine strano, olistico, no, per parlare del, dell'approccio, lo dicono tutti, ovviamente eh, è colpito molto! Diciamo, la, la fantasia di tutti quanti i lettori. Non è mio, è una cosa che hanno usato per primi, per quanto io sappia, Grasso e Scaglioni e l'ho ripreso da loro. Eh, e, però mi piaceva molto perché appunto mh, è, an, è un più che sistemico no? eh, fa proprio capire quanto tutti quanti questi diversi elementi si fondano nel costruire un sistema complesso eh, che è un costrutto culturale complesso e quindi ovviamente la, la prospettiva è anche quella de, della storia culturale in qualche misura direi che basta con una risposta <ride> La affino io, allora, adesso. No, allora, io ti auguro innanzitutto, visto che l'altro giorno, insomma, ci hai anche detto che uno dei tuoi pubblici di riferimento per, per questo testo sono anche i tuoi studenti e le tue studentesse, io auguro loro di trovare in questo testo, diciamo, una fonte di spunti e di ispirazione come è stato ad esempio per me il primo testo di storia dei media che ho letto quando stavo scrivendo la tesi di Laurea, che non parlava di specchi infiniti ma parlava di cultura sottile. Alla fine degli anni 90 Fausto Colombo, tra l'altro nel suo sottotitolo, aveva ancora bisogno di parlare di media e industria culturale. no? E proprio faccio questo riferimento perché... L'indice di, di quel volume mi aiuta anche ad entrare nell'indice del tuo e magari ehm, farti raccontare anche il modo in cui hai strutturato poi effettivamente questo lavoro. Perché eh, Colombo e così anche molti storici dei media eh, scelgono una scansione temporale, cioè prendono un'area di tempo, come dire, spannometrica e eh, la collegano a cambiamenti mediali importanti. Tu, in qualche modo, nel tuo indice fai l'operazione contraria, cioè usi una scansione storica precisa, cioè 1945-1954, 1954-1957, 1957-1967, 1968-1975, 1976-1983, 1984-1993-1994-2001. E caratterizzi. La storia dei media secondo un frame storiografico, per cui parli di rinascita, boom, presa della parola, fino a un certo punto, come se i media poi da un certo punto in poi diventassero così preponderanti da farsi anche nel, nel tuo indice categoria storiografica. Al punto che eh, utilizzi ed, ed adotti una, la terminologia classica di Ellis legata alla televisione, no? dalla disponibilità all'abbondanza, per farne il titolo di un tuo capitolo. Quindi la domanda che ti faccio è come è avvenuta questa scelta ehm, rispetto anche ad altre storie dei media che avrai sicuramente letto e consumato. E, ehm, e, e se ti è venuta anche ogni tanto la tentazione di non essere cronologico, cioè di abbracciare questo tuo approccio olistico da un altro punto di vista, quindi eh, la dimensione dei pubblici, la dimensione della produzione culturale, la dimensione dei prodotti mediali, ehm, e quindi in qualche modo c'è cioè un, un, un modo di indicizzare più simile a certa sociologia della cultura. E, e quindi di conseguenza come hai scelto i media eh, che sei andato a raccontare, perché qualcosa di quelle butad in chat c'è, qualcosa effettivamente naturalmente manca. per esempio, ma anche a cuore, e questa è una cosa che mi duole tantissimo, eh. ho, ho provato in tutti i modi a mettercelo, ma non ci sono riuscito. Cioè bisognava aprire un discorso che non potevo, che non potevo aprire, insomma. Eh, allora, che domandona, accidenti. Dunque, in, intanto, eh, la prima cosa è che mi fa molto piacere eh, questa citazione di Colombo, perché eh, Colombo è stato, come dire, uno dei, delle mie guide insomma da questo punto di vista benché non lo conosca personalmente ovviamente ma insomma mh, mi, è, mi è stato molto utile e devo dire che anche a me ha rivelato molto quando lessi questo libro tanti anni quando lessi il libro che hai citato prima la cultura sottile tanti anni fa ehm, allora mh, la questione della cronologia e dell'organizzazione dell'indice è, eh, è stato un, un bel problema in realtà perché effettivamente era uh, complicato tenere insieme cronologie che in parte si sovrappongono e in parte invece divergono completamente, quindi era difficile, è stato difficile trovare dei punti di contatto tra i, i diversi sistemi mediali, diciamo i diversi media, il sistema mediale nel suo insieme e la vicenda italiana che tenevo sullo sfondo. Uh, il Probabilmente questo, diciamo, questa, anche questo cambiamento di focus che hai notato molto acutamente eh, deriva anche dal fatto che, eh, come succede spesso quando si scrive un libro di tante pagine, eh, man mano si cambia anche leggermente prospettiva, no? Quindi probabilmente eh, c'è anche questo, questo elemento. Però eh, diciamo che... Ehm, io ho cercato di mantenere tendenzialmente una cronologia eh, che rispecchiasse la cronologia diciamo, tradizionalmente accettata della storia dell'Italia repubblicana. Eh, quindi le scansioni sono più o meno quelle, con qualche anno magari di scostamento eh, appena appena ma eh, e ho cercato di farla collimare con delle grandi stagioni mediali, per così dire, no? in cui eh, emergessero delle, delle trasformazioni profonde. Ognuno di questi, di questi capitoli ha al centro comunque un'evoluzione eh, del, del sistema. Tuttavia, inevitabilmente, questi slittamenti fra queste cronologie so, sovrapposte eh, si colgono poi nella lettura. Cioè, in realtà l'indice non rispecchia esattamente eh, quello che poi c'è nei singoli capitoli. I singoli capitoli devono necessariamente, bisogna tornare un pochino indietro, andare un pochino avanti, eh, sempre di qualche anno, ma questo è, credo che sia del tutto naturale, visto che le cronologie sono una nostra invenzione, un, un modo un, eh, per dare ordine alle cose, e invece questo mh, mondo che ho scelto di raccontare è... Non è ordinato, è estremamente disordinato e soprattutto non volevo evitare a tutti i costi che, come dire, ci fosse una preponderanza della dimensione politica o istituzionale rispetto alle dinamiche dei media. Cioè, quando si dice appunto che la televisione è dominata dalla politica, è senz'altro vero, c'è cioè, una dimensione istituzionale e politica molto, molto forte, però ci sono anche delle eh, spinte autonome nella costruzione dei programmi e quindi anche nel modo in cui la televisione racconta il paese o rispecchia il paese che eh, vanno oltre eh, questa volontà di controllo eh, istituzionale questa tendenza diciamo al controllo istituzionale quindi c'è un, un tentativo di eh, come dire sovrapporre più ehm, diciamo più prospettive possibili chiaramente non è sempre, non, non ci sono riuscito sempre, questo è del tutto, del tutto inevitabile anche perché eh, la difficoltà è che ciascun poi comparto mediale ha la sua singola cronologia, quindi la cronologia, ogni tanto per esempio mi perdo perdo qualche cosa o tralascio, metto come dire, sottotono alcuni, alcuni aspetti eh, per eh, invece sottolinearne altri che mi sembrano molto più dinamici e in quel momento molto più eh, significativi. Però questo porta, eh, come dire, appunto a far emergere delle cose che spesso nelle ricostruzioni mh, storiche, diciamo, di ampio respiro o comunque o meglio, in, una, in un senso comune storico vengono appunto date per certe e che poi invece non sono quindi per esempio il, il modo in cui racconto gli anni 70 è molto lontano dagli anni di piombo, dentro ci sono anche quelli evidentemente c'è cioè il terrorismo cioè ci sono i problemi che il terrorismo comporta a, a, a tutti i media i riflessi che il terrorismo porta nel cinema e così via, il modo appunto in cui il cinema riesce a raccontare forse a intuire ancora prima che emerga quella violenza politica diffusa che poi caratterizzerà la fine degli anni 70, però non, sono, non è l'unica cosa, anzi là dentro in quegli anni, quegli anni dal punto di vista mediale sono anni di estrema effervescenza che mostrano, eh, secondo me in modo molto chiaro, eh, la, la trasformazione profonda dell'Italia eh, dal punto di vista per esempio delle culture industriali delle culture del lavoro delle culture politiche anche in qualche misura perché eh, io credo che ci sia una corrispondenza piuttosto marcata tra l'emergere le, diciamo, delle televisioni ehm, prima private e poi il loro trasformarsi in televisioni commerciali prima dell'arrivo eh, dei chiaramente dei diciamo dei grandi attori economici, quindi dei grandi editori o, o di chi diventerà da lì a poco un editore, quindi Berlusconi, eh, e, ehm, però questo, questa effervescenza eh, come dire, economica va di vari passo con la nascita eh, e col rafforzarsi della terza Italia, quindi credo che ci siano proprio delle sovrapposizioni molto forti che mostrano che appunto l'Italia degli anni 70 non era soltanto l'Italia della violenza politica, ma c'era molto altro eh, che quella violenza politica subiva e che quindi poi eh, riprende, si riprende la scena poco tempo dopo, quindi in pieni anni 80. Quindi credo appunto che eh, le due cose si debbano tenere insieme e, eh, e, quindi, anche il, eh, diciamo, e quindi anche quando, quando uso eh, dei, dei titoli che hanno più vicinanza eh, con eh, diciamo, le interpretazioni diciamo, di sociologia dei media o di, di storia dei media, comunque eh, ho sott'occhio la, la dimensione invece storica, io credo che la storia, cioè la, quello che manca, ecco scusa, eh, per, per, chiudo poi lo subito la risposta, quello che manca veramente è la dimensione storica, questa cosa la diceva Giorto Leva tanto tempo fa, eh, se noi riusciamo a vedere i media con una profondità storica, riusciamo a capire molto di più sia dei media sia della società, nella quale questi media uh, stanno. E Ecco, ho cercato di fare mia questa indicazione di, di metodo. Eh, riprendo la, la parola io. Eh, un elemento su cui mi piacerebbe concentrare eh, l'attenzione riguarda l'aspetto della, della cosiddetta intermedialità. Eh, Abbiamo visto che i media non, non esistono da soli, eh, sono sempre parte di eh, costellazioni più generali, più complesse e i media sono quindi sempre in relazione con altri media. Eh, a un certo punto, se non ricordo male, eh, ti riferisci alla commedia, alla commedia italiana eh, come un genere intermediale. Eh, Ecco, la storia dell'interazione dell dei vari eh, mezzi di comunicazione in fondo è anche la storia del, mh, del costante riposizionamento dei singoli media all'interno dell'ecosistema dell mediale. E quindi, per fare un esempio, la radio, eh, il peso che la radio ha nel, nell'opinione pubblica italiana all'indomani dell'8 settembre è ben diverso dal peso che avrà negli anni... Eh, di affermazione del, del mezzo televisivo ehm, allo stesso modo il ruolo che ha il cinema nell'immediato secondo, secondo dopoguerra con, diciamo così, con la piccola grande rivoluzione eh, del neorealismo è piuttosto diverso dalla funzione che eh, il cinema ricopre nei, nei primi anni Ottanta. Eh, o restando magari a temi più vicini a noi e che ricostruisci con eh, con, con acutezza eh, diciamo l'avvio del, del nuovo millennio, gli ultimi scampoli del, del secolo precedente eh, sono diciamo così, in buona parte attraversati da, questa, eh, da questo processo di convergenza mediale tra sistema televisivo, e quindi un vecchio, un vecchio medium tradizionale diciamo così, e il web e tutto ciò che comporta, quindi un nuovo, un nuovo medium. Eh, ecco, come ti sei confrontato con questo aspetto dell'intermedialità? Eh, qualcosa ce l'hai già raccontato, ma quali, quali punti di forza e, eventuale, e di eventuale fragilità ha eh, una storia intermediale, transmediale come, come questa? Quindi quali difficoltà eh, ha incontrato e magari cosa, cosa ha imparato da questo tentativo? appunto, lo, lo si diceva prima, di superare le, le barriere delle storie settoriali eh, dei vari media e di tenere traccia invece del, dell'intreccio, della sovrapposizione e anche in particolare della concorrenza, diciamo così, che i diversi eh, mezzi di comunicazione palesano nel corso della, uh, della storia, diciamo così, che hai ricostruito e riattraversato. Grazie, volevo far vedere a, al pubblico una, una cosa che è curiosa diciamo, che ho cercato di imporre all'editore, e cioè, non so quanto si veda bene, se volete poi vi cerco il file, abbiamo messo all'inizio di ogni capitolo questa eh, diciamo, rappresentazione grafica di una sorta di eh, cronologia. Nell'altro libro c'era una tabella finale in cui cercavamo di mettere in fila tutte quante queste, queste cose, però non funzionava bene. Mi sono reso conto che eh, una delle possibili difficoltà di, questo, di lettura, della lettura di questo testo, corrispondeva ad una delle difficoltà che avevo avuto nello scriverlo, cioè il fatto di essere costretto a recuperare sempre il filo del discorso ogni volta che mh, dedicavo maggiore attenzione ad un medium specifico e quindi eh, questo continuo spostarsi da un medium ad un altro cercando di tenere insieme eh, tenerli insieme tutti quanti in uno sviluppo complessivo eh, e non armonico perché ovviamente essendo settoriale non può che essere disarmonico però che procede come dire, nella stessa direzione e più o meno con le stesse velocità, poteva essere qualcosa di difficile. Ecco, e questa uh, diciamo, um, scamotage grafico, eh, credo che risponda in qualche modo a, alla tua domanda, no? Cioè, il... Um, parte che devo ringraziare gli editori e quelli che hanno lavorato perché non è stato un lavoro semplice. Prima convincerli non è stata una cosa semplice. Ma poi, soprattutto, sono stati molto disponibili anche a immaginare qualcosa di diverso dalla da, da loro, insomma, dalla, dalla veste dei loro grafica dei loro libri. Allora, ma a parte questo, ehm, allora l'intermedialità secondo me o almeno il modo in cui io ho cercato di coglierla, ehm, deriva soprattutto da un punto di vista. Eh, se noi ci concentriamo sulla storia del singolo medium, sulla sua dimensione mh, linguistica, ehm, sul suo sviluppo industriale, eh, sulla sua dimensione politica, eh, noi abbiamo appunto delle storie singole. Se noi invece ci spostiamo dal punto di vista del pubblico, noi abbiamo una storia complessiva, intermediale. Noi non vediamo mica, mica ascoltiamo soltanto la radio. Ci può piacere di più la radio, ma guardiamo la televisione anche magari non volendo, no? Comunque ogni tanto l'occhio ci va alla televisione, andiamo al cinema e così via. Eh, leggiamo libri di letteratura alta, leggiamo contemporaneamente... Eh romanzi di intrattenimento di puro intrattenimento e leggiamo i fumetti e le riviste invece i mensili sempre di meno ma insomma i mensili eh, magari di approfondimento quindi questa io credo che se ci spostiamo appunto dal punto di vista del, del pubblico e quindi degli effetti che questo sistema dei media produce nella società Ecco, abbiamo proprio questa, in modo molto chiaro, questa dimensione intermediale e il tentativo che ho provato a fare è di tenere sempre presente anche quello che poteva essere il riflesso appunto nella società e questi sono gli specchi infiniti no? a cui si riferisce il titolo, questo continuo gioco eh, di appunto di scambio eh, tra Uh, le diverse componenti del sistema mediale e la società nel suo insieme, che poi ovviamente procede anche per scelte politiche che non c'entrano nulla con il sistema mediale, questo è del tutto evidente, eh, ma eh, nella sua appunto nell'evolversi nell della società io credo che questo riflesso invece sia molto, sia molto forte e cerca appunto di tenere al centro un'altra questione eh, che è appunto se i media riflettono la società, oppure se la società uh, è in qualche modo orientata dal modo in cui i media la raccontano. Eh, non c'è una risposta univoca ovviamente a questa, a questa domanda, eh, ma ecco, questa però è una delle stelle polari, delle domande al centro del, del lavoro. Eh, e credo che appunto, qui ho cercato, ma non so se ci sono riuscito, ma ho cercato di spostare la prospettiva, l'angolazione, proprio per cercare una risposta a queste domande. E certe volte, in questi casi, mi sono stati più utili i media meno, come dire, meno utilizzati, quelli no, considerati minori, eh, eh, rispetto a, invece ai loro fratelli maggiori. Quindi più il cinema di serie B, cinema diciamo no? di consumo eh, che è il grande cinema autoriale più il fumetto del sistema librario tradizionale della letteratura e così via eh, e più la musica pop che la musica cantautorale mettiamo conto insomma, Cioè Insomma, questo spostamento eh, della, dalla parte della, eh, diciamo così, della maggioranza degli, degli italiani eh, eh, e vedere le cose attraverso loro eh, mi ha fornito diciamo credo delle, delle chiavi interpretative che spero siano interessanti. Quindi per, per prendere un, un esempio che, mh, che facevi tu, è vero che l'8 settembre eh, il, la radio gioca un ruolo determinante? lì la radio è proprio agente di storia, cioè se l'armistizio non fosse stato raccontato, in quel, non fosse stato, diciamo, reso pubblico in quel modo, eh, ma in altri modi e così via, forse probabilmente ci sarebbero state delle reazioni differenti. Eh, il fatto proprio che ci sia stato un blackout informativo, no? come scriveva Forcella, è stato determinante nel disorientare prima e poi nell'orientare poi alcune scelte. Ma, ma non è che le radio negli anni 70, nel 77, siano state meno rilevanti. Eh? Eh, radio Alice viene chiusa perché la polizia ritiene che diriga gli scontri eh, del, appunto, a, a, a Bologna. E poi si sì, leggono eh, tutte quante le, le, le, appunto, le trascrizioni eh, delle delle conversazioni e ci si rende conto che non è che c'è una direzione in quel caso no? e questo secondo me ci dice molto, ci dice molto del rapporto del pubblico con la radio, di come la radio si sentiva e si proponeva come immersa nel movimento e quindi specchio di quel movimento, oltre che parte, ma non capo, diciamo così, non testa di quel movimento, e ci dice anche però come le istituzioni vedevano sia il movimento sia le radio. Quindi ecco, ci, come dire, abbiamo a un certo punto questo prisma che ci consente di vedere tante angolazioni diverse e quindi ci arricchisce molto il quadro, cosa di cui soprattutto per quegli anni sentivo forte la necessità. Per farti entrare nello specifico di un altro capitolo, eh, il, mio, il mio capitolo preferito è il quarto, prendere la parola, 6875, perché affronti di petto eh, una questione che è molto vera, cioè il fatto che il lungo 68, come lo chiama Boato, compare poco nelle storie dei media, eppure anche lì, quasi mi viene da dire soprattutto lì, ha contribuito ad attivare una trasformazione di sistema e di forme comunicative specifiche eh, creando anche dei cortocircuiti no? insomma vorrei che, che ci raccontassi un, un po' meglio questa cosa che metti bene in luce no? il fatto che è la prima generazione di, masse, di massa che rivendica un effettivo ribaltamento di questo paradigma, cioè rivendica un ritorno e una difesa dei media poveri, una maggiore partecipazione, eh, circuiti alternativi e locali, ma che allo stesso tempo è esattamente immersa nel ed è protagonista di un evento globale, no? E, e quindi è evidente perché gli storici dei media stanno bene alla larga dal 68, perché scappa da tutte le parti, no? E tu per primo in questo capitolo cioè ogni tanto insegui quella tentazione di uscire dall'Italia, perché è inevitabile questa cosa. E quindi visto che appunto se ne parla poco da questo punto di vista e tu in questo capitolo ne parli così bene eh, mi piacerebbe insomma che condividessi eh, la, la narrazione che segue in questo capitolo anche con gli altri insomma a proposito di eh, media poco utilizzati insomma mostrandoci come ha, hai utilizzato anche eh, delle, mh, delle fonti eh, meno utilizzate in generale nella storia dei media vabbè ah, ma eh... Però, però questo significa che poverini non li mandiamo più via, insomma stiamo qua tutto il giorno. <ride> allora no, no, Ma tu hai di... il dono della sintesi, cercherò abbiamo notato, per quello che mi permetto di chiederti un capitolo intero. Cercherò di essere breve. Allora, la, secondo me, ecco, la, la, la risposta mh, alla ultima parte della tua domanda... Eh, cioè far vedere appunto come eh, gli altri media, quelli meno, eh, meno utilizzati, meno, meno seguiti, possano essere molto utili, è proprio nell'escamotage narrativo che ho utilizzato per aprire il, il capitolo. Cioè il, il titolo del primo paragrafo è una citazione dalla copertina di Linus. Eh, quindi appunto la rivista che mette i fumetti al centro e che però uso non attraverso i fumetti, ma attraverso le lettere e gli articoli, gli editoriali di Oresse del Buono. Cioè quel, quel materiale mi serve per mi è servito per cercare di prendere il punto di vista eh, del diciamo così, un doppio punto di vista: il punto di vista di chi eh, cercava, reclamava il diritto alla parola e dall'altra parte il punto di vista di chi era simpatetico, diciamo così, nei confronti eh, di questi ragazzi pur essendo fuori da, da, quella, da quella generazione, quindi ponendosi leggermente eh, discosto da quella generazione. Eh, ecco, questo tipo di fonte, che, che io sappia mh, non è stata mai usata, credo, o quasi mai usata, eh, ecco, è per esempio un, è un esempio buono di come si possa si possa trovare ancora molto altro, si possano trovare delle risposte se noi cambiamo il punto di vista. Eh, là, hai perfettamente ragione quando sottolinei il fatto che qui stare in Italia non basta veramente più. Questo, è un, questo in realtà è un, è un problema ampio anche nei capitoli, in alcuni capitoli precedenti, sono, ho dovuto guardare fuori perché l'Italia ovviamente soprattutto avendo questo approccio dire, culturale anche, eh, di storia culturale, è chiaro che quelle culture arrivano anche da altri luoghi da altre culture vengono poi trasformate eh, e adattate, diciamo così, al sentire italiano. Quindi nel capitolo precedente per esempio parlavo del rock and roll e così via. Eh, allora, questa eh, dimensione secondo me eh, è, è interessante, è importante, ma è anche importante il fatto che quella generazione eh, è la prima generazione che ha una cultura informale costruita interamente dai media di massa, eh, se non interamente ovviamente perché c'è anche una cultura formale, però la cultura informale costruita dai media di massa è il punto di contatto tra eh, diversi diverse classi, no? Come si sarebbe detto una volta, non usiamo più questo termine, ma se parliamo del 68 va bene, possiamo continuare a usarlo. Eh, e quindi eh, questa era una cosa che avevo già notato e che ho continuato e che continua a convincermi quando avevo studiato appunto gli operai e il rapporto fra il movimento studentesco e gli operai appunto nel, tra il 68 e il 69 e così via. Quindi... Ehm, la cultura informale eh, che non è soltanto italiana e che viene veicolata dai media è quello che fa trovare le parole comuni per mettersi d'accordo e, eh, e per condividere alcuni, alcuni problemi. L'altro elemento che secondo me è spesso sottovalutato sul 68 è la forza delle immagini, la, cioè tutto quanto la, la parte legata alla ai manifesti e così via, il modo in cui immagini semplici possano contenere invece eh, una grande forza poetica, narrativa e identitaria. Quindi su quello, per esempio, dedico alcune pagine no? Alla, a questo aspetto. E sono tutti quanti aspetti e questa povertà, diciamo, di questi strumenti come appunto i manifesti, i volantini, i eccetera, eccetera, eh, sono secondo me molto chiaramente collegati con il tentativo di raccontare quello che accadeva attraverso le fotografie, ma anche attraverso eh, i film. Eh, le, no? Il tentativo eh, di Zavattini di fare questi giornali, Appunto, filmati che poi viene ripresa, che nasce qualche anno prima, ma poi viene ripresa nel 68 anche dai gruppi operai che sono, che magari fanno le loro lotte nelle fabbriche e, e che poi dopo si accorgono che non possono, non sono capaci di, di fare un film eh, e, e quindi si mettono in discussione. Ma questo tentativo di appropriarsi dei media. E questa però lì nel 68. Eh, è soltanto il prodromo di una storia che invece avviene qualche anno più tardi eh, quindi eh, il, in realtà questo, il portato culturale di questa trasformazione noi ce l'abbiamo quando cominciano ad emergere eh, le radio private sostanzialmente prima delle televisioni le televisioni sono prima dal punto di vista cronologico perché eh, Telebiella è precedente eh, alle prime radio diciamo non agli episodi radiofonici, ma alle radio vere e proprie, no? che quindi trasmettono in modo consecutivo, diciamo con, per, per, per molti giorni, per molte ore, fanno, una, fanno delle vere e proprie trasmissioni. Eh, Appunto, però la radio è veramente lo strumento in cui questa presa della parola eh, emerge con grande forza. Forse questo, questo impiccio sul prima e dopo lo devo spiegare un momento per gli ascoltatori, cioè per il pubblico, eh, magari non tutti hanno in, in, chiaramente in, in mente cosa succede. Il primo episodio che noi possiamo in Italia far risalire, alle, eh, appunto alle radio libere degli anni '70 è eh, l'episodio eh, di Dolci e di Radio Sicilia Libera, cioè l'uso eh, che Dolci fa eh, della, eh, della radio per denunciare l'abbandono dei, eh, dei, dei contadini, degli abitanti delle valli del Belice che, eh, che appunto avevano subito un terremoto e che ancora eh, le case non erano ancora state ricostruite. Eh, viene utilizzata, si decide per eh, come dire eh, avere il massimo della risonanza possibile di fare una trasmissione radiofonica. Non era una cosa possibile perché la radio era monopolio e quindi eh, fare una trasmissione radiofonica, anche se attraverso un piccolo apparecchio militare, quindi con una estensione molto limitata, ha una grandissima risonanza. La cosa interessante è che nel ragionare su questa... Su, su questa forma di intervento eh, politico sul, sul territorio, prima della radio eh, mh, privata, diciamo della radio militare chiusa in, una, in un appartamento dove si erano chiusi dentro per evitare l'irruzione della polizia, avevano ragionato sul trasmettere a, dalle acque internazionali, quindi Fuori dal, appunto, dal, dal, dal circuito delle acque internazionali, che era la stessa cosa che stava succedendo in, quel, in quello stesso periodo di tempo nel nord, dove nascevano le cosiddette radio pirata. Io non ho trovato nessun tipo di, eh, di elemento che, che potesse indicare che si sapesse di quello che stava succedendo a nord. In Italia se ne parlava nel nord Europa, in Italia se ne parlava molto poco, eh, c'erano alcuni, alcuni episodi, quindi non so se gli era venuto in mente per la stessa ragione oppure no, questo non sono riuscito a, uh, a ricostruirlo, ma mi sembra interessante che uh, nello stesso periodo accadano delle cose così simili. Ecco, però la radio appunto di Dolci non è una vera e propria radio, cioè è un episodio radiofonico, trasmettono per alcune decine di ore e dopo la, la radio viene chiusa e non è che viene riaperta. Eh, quindi le trasmissioni vengono interrotte eh, dall'intervento della polizia e subito dopo nascono le televisioni via cavo eh, che per una storia totalmente diversa che non c'entra assolutamente nulla che non ha niente a che vedere con l'intervento come dire nella, la, un intervento sociale un intervento politico in una situazione di disagio eh, là il modo per eh, diciamo il rifarsi alla libertà d'espressione quindi all'articolo 21 è in qualche modo un mettere avanti le mani in quel caso no? per evitare di essere di essere chiusi e su quell'articolo 21 poi nascerà tutta quanta la battaglia per la libertà di espressione quindi prima l'accettazione, diciamo così, eh, la concessione delle TV via cavo e poi chiaramente la fine del monopolio, ma dovrà intervenire la Corte Costituzionale, eh, ovviamente non, non, non, non legifera lo Stato. Ecco, io credo che queste cose eh, eh, abbiano in qualche modo, ci sia in qualche modo una sintonia con quel modello culturale che era nato nel 68, eh, appunto di presa della parola, ma chiaramente sono storie diverse. Sacchi non aveva, non era un rivoluzionario, era uno che cercava di fare un business nuovo e aveva trovato un nuovo modo appunto per creare, fare quello che sapeva fare, cioè la televisione. Eh, il, il, il punto è che cosa viene fatto poi da quelli che scoprono che possono fare la radio con poche con pochi strumenti, con poche, con poche risorse. Eh, che senso si danno, che ruolo si danno le, radio, le televisioni eh, quando sa chi apre la strada e si scopre che la televisione può diventare la voce di un quartiere? Allora lì sì che abbiamo il riflesso vero no, di questo cambiamento, di questa profonda trasformazione culturale che è innescata nel 68 ma che nasce evidentemente anche prima, insomma è il portato di un, di un processo più lungo e che è dato sia dall'essere completamente immersi in questo flusso mediale e quindi avere una conoscenza e un'abitudine con quegli strumenti, sia dall'altra parte con un cambiamento di prospettiva e quindi una rottura delle gerarchie sociali e così via. Non so se ho risposto, oppure se ho detto troppo ho detto troppo poco, non, non ho idea, ma forse ho parlato troppo però, quindi dimmi tu. Eh, io direi fare fare un, almeno un'ultima domanda eh, che cerchiamo di contenere magari eh, in, tempi, in tempi non troppo lunghi per poi aprire, Sara cosa dici, per poi aprire il, la discussione. Assolutamente. Eh, c'è un, un tema che in parte è richiamato anche nel, nell'ultima nell parte della, della tua risposta alla domanda eh, di Sara. C'è un tema, diciamo così, di lungo periodo che attraversa, o almeno che mi sembra attraversare, eh, un po' la storia che, che tratteggi. Ed è quello appunto che riguarda il rapporto tra, eh, tra media e politica, o meglio, tra eh, la questione del controllo dei sistemi, dei mezzi di comunicazione da parte delle istituzioni naturalmente è un fenomeno che, che conosce declinazioni molto diverse dalle, diciamo così, dalle attenzioni del giovane Andreotti sottosegretario della Presidenza del Consiglio nei confronti del, del cinema dell'immediato dopoguerra fino che so, alla, alla legge Mammi del 90 e, e dal, dal ruolo, dalla funzione dello Stato come, eh, come finanziatore e come censore del sistema cinematografico fino al, al braccio di ferro che ricostruisci tra, tra Ciampi e il Parlamento all'inizio degli, degli anni 2000, ehm, per, appunto per la legge di riordino del, del sistema dell'informazione. Eh, cosa ci puoi dire in termini generali mh, della dinamica eh, che ha eh, legato e diviso il mondo della, della politica e delle istituzioni a quello dei mezzi di comunicazione? Eh, vengo, diciamo così, alla domanda a cui hai già detto che non, puoi, che non si può trovare risposta, ma ti do quattro minuti per trovarla lo stesso. Eh, quanto la politica ha plasmato sostanzialmente l'universo mediale italiano e quanto invece, al contrario, eh, l'orizzonte mediale italiano ha condizionato l'evoluzione della, della politica nazionale. Una comoda domanda da milioni di dollari che poi tranquillamente. Eh, a cui puoi tranquillamente rispondere in sì, qua, 5 minuti. Sì, no, ma diciamo che forse la, la risposta migliore è è andata via la connessione, non riesco. Allora, no, veramente una domanda da milioni di dollari. Eh, diciamo così che c'è appunto un, un braccio di ferro. Eh, costante, no? questa tensione mh, tra un tentativo di controllo nazionale dello Stato e invece il, il tentativo di svincolarsi da questo controllo da parte eh, dei, di alcuni attori del sistema mediale, non di tutti gli attori del sistema mediale, è molto, è molto marcato eh, da sempre. Il, e io credo che ci siano due elementi molto importanti che bisogna tenere presente il primo è che c'è una continuità istituzionale da questo punto di vista cioè c'è la continuità dello Stato mh, nel senso che il modello mh, eh, mediale italiano il modello pubblico mediale italiano si forma negli anni del fascismo e gli uomini sono, continuano ad essere quelli. Eh, il ma anche la convenzione eh, viene lasciata: convenzione tra Stato e, e, e, e RAI viene lasciata eh, valida per un periodo lunghissimo di tempo eh, e non viene modificata mh, proprio. Quasi no a segnare questa, questa continuità, o almeno a dire va bene: quel sistema è funzionale comunque anche al, al nuovo Stato democratico e repubblicano che si sta formando e che comunque deve tenere sotto controllo i media perché abbiamo capito quanto sono importanti. Non è un caso che la democrazia cristiana sia sempre, abbia sempre i ministeri che controllano quel, quel ramo, diciamo così, del appunto, uh, controllano la radio e televisione però allo stesso tempo c'è eh, l'autonomia te eh, autoriale di chi sta dentro poi la televisione, che in qualche modo spinge per creare qualche cosa che non sia totalmente controllato. Allora, Questa è veramente un, eh, un, so, una dinamica no? eh, costante che attraversa eh, molti con tanti episodi diversi che ovviamente possiamo potremmo insomma elencare ma dai più clamorosi come dire che, che tende a mettere in disparte i programmi più non so se mi vedete ancora perché io vi vedo bloccati te se la, se, se la sei chiamata perché stavi avendo veramente problemi di connessione ecco. Andrea Perfetto, allora devo ripetere da, da dove? <ride> da dove ah, stai ti, ti abbiamo sentito all'ultimo minuto, andavi e venivi. Adesso sei tornato I casi più eclatanti che okay, stai per Ok, cioè, Dicevo, sorta di tira e molla, di braccio di ferro, come lo volete chiamare. Eh, appunto potremmo fare de degli esempi insomma no? dagli epis episodi di censura ne so, canzonissima di Dario Fò per dirne una famosissima ma anche l'uso eh, come dire del palinsesto no? per cui quando nasce il secondo canale la tendenza è quella di avere comunque il pubblico nazionale e quindi di usare in modo non competitivo i due canali diversi per abbracciare il massimo del pubblico possibile ma allo stesso tempo i programmi più innovativi, più scomodi, più sperimentali e così via vengono messi in seconda serata, oggi si direbbe no? sul secondo canale, cioè sul canale che veniva visto di meno. Quindi c'è sempre questa complementarietà e c'è un uso politico, diciamo così, del, del mezzo. Allora, questo, questo è il primo aspetto, dicevo, questa eh, lunga storia e questa continuità col modello nato già appunto durante il fascismo. La seconda questione che si lega a questo è il fatto che c'è il monopolio pubblico e che in Italia è inteso come appunto una forma di eh, controllo eh, da parte del, dello Stato perché è al servizio dello Stato, tanto è vero che il controllo nominato dal governo non dal Parlamento. La grande, il grande cambiamento della metà degli anni 70 con la legge di riforma del 75 è proprio il fatto che mh, venga incaricato il Parlamento di eh, nominare il Consiglio d'amministrazione, quindi la dirigenza, il vertice eh, della RAI. Poi da lì, però, di nuovo per questo sistema di continuità interno a quel punto al modello aziendale. Quella, quella che doveva essere una garanzia di pluralismo si trasforma invece in una forma di controllo ancora più accentrata. Quindi vedete come queste due cose no? continuano a, a rimanere sullo stesso piano. E poi c'è un terzo elemento che è totalmente, come dire, che rompe completamente questo schema. E cioè il fatto che comunque la politica italiana non tiene in grande considerazione non non è capace non saprei dare una risposta perché qua ci vuole appunto uno storico politico eh, per dare un giudizio ma comunque controlla male questo strumento e quindi eh, prima di arrivare ad una legge tante le leggi che si fanno non tengono conto delle trasformazioni industriali che stanno nascendo eh, quando si fa la legge del 75 si eh, fa in modo di controllare quello che era già nato, cioè le eh, emittenti via cavo, ma non si fa in modo di immaginare il possibile sviluppo delle reti via etere, perché quello lo si dà proprio come una cosa che non succederà. E, e di fatti l'anno dopo invece la Corte Costituzionale interviene e abbatte il monopolio. E, e passano, <ride> e deve, e deve, bisogna arrivare fino al 1990 poi per legiferare, di nuovamente. Quindi c'è questo problema e nel 1990 di nuovo stavano nascendo appunto le reti satellitari eccetera, e di nuovo si legifera in quella direzione, No, non si legifera mai in avanti, si regola quello che era alle spalle, perché quello che era alle spalle a quel punto bisognava necessariamente regolarlo in qualche modo perché era completamente sfuggito al controllo. Alla fine degli anni 70, torniamo a una cosa che, che ho già detto, io credo che alla fine degli anni, degli anni 70 anche questa dimensione politico-istituzionale sia il segno di un paese che sta cambiando profondamente e che in qualche modo... Eh, in cui gli attori economici reclamano una autonomia, una indipendenza rispetto ai al controllo politico e non vogliono proprio essere controllate, come se il mercato fosse stato completamente liberato e si muovessero, come dire, secondo logiche puramente di mercato. Eh, da questo punto di vista, non mi sto riferendo a Berlusconi, eh, attenzione, mi sto riferendo a quello che succede Sì, eh mi perso... eh ebbe, hai detto Berlusconi? Si è bloccato tutto, ok. <ride> allora, eh, non, so, non so se mi sentite. Eh. Ti risentiamo, ti abbiamo riperso adesso. Eh, accidenti. Allora faccio col telefono, vediamo se col telefono mi funziona meglio. Un momento eh. scusa, il problema, ma... No, però adesso vi rivedo, forse adesso rifunziona senza problemi. Ti risentiamo. Oh, scusatemi, ma ho una rete un po' ballerina. Che il... Sto riferendo, eh, appunto, non mi riferivo appunto a, a Berlusconi come capacità eh, o imprenditoriale, no? Ma mi sto riferendo a quello che accade immediatamente prima, cioè tra i... Il... Niente Andrea, secondo me devi fare questa operazione di passaggio al cellulare perché sta diventando un po' complicato seguirti. Nel frattempo, mentre fai questo passaggio, io invito ehm, il pubblico presente a iniziare a porre le domande via chat, così iniziamo a raccoglierle e poi le giriamo ad Andrea. E accendi il microfono. Ecco. Ok, okay. perfetto. Ok, okay. allora mi aspetta mi che però... Ok, mi sentite comunque o sentite l'eco? Benissimo adesso. Perfetto. Allora, eh, dunque adesso devo riprendere il filo del discorso eh, ed è... Oh, ecco, stavo dicendo che non eh, mi eh, riferivo eh, quando parlavo di dinamismo eh, dell'imprenditoria della piccola imprenditoria così non mi riferivo al appunto a, a quello che fa Berlusconi a partire dagli anni 80 ma mi, feri, mi, feri, mi riferivo a quello che succede nel biennio precedente eh, perché c'è cioè prima come dire che Berlusconi sistema un modello industriale nuovo e qua c'è una grande capacità di innovazione perché come dire trasforma un, un sistema industriale molto disorganizzato. Invece, in un modello industriale di tipo verticale, in cui tutti quanti gli elementi, eh, pure col telefono. <ride> la doppia connessione non so, com non so come so come fare allora siccome capisco che ogni volta che dico la parola berlusconi si blocca tutto non lo dico più eh, e, e lasciamo perdere questa cosa che eh, magari vi leggerete nel libro eh, ma comunque fidatevi eh, il, per il momento fidatevi semplicemente cioè il, la questione eh, della, ehm, diciamo, come dire, della spinta dell'industria televisiva che è molto simile alla che io vedo molto simile uh, alla spinta della cosiddetta uh, terza Italia uh, avviene appunto alla fine degli anni 70 prima che Berlusconi diventi un imprenditore televisivo di taglio nazionale e lui fa diciamo, semplicemente mette a sistema un modello industriale che già era presente in tante piccole realtà. Riesce a metterlo a sistema e con una diciamo, forte spregiudicatezza eh, lavora eh, proprio sul confine tra eh, il lecito e l'illecito, il legale e l'illegale, eh, perché non c'è una regolamentazione. Uh, e con, ben sapendo che la forza di questa economia nuova che il si, sistema economico, il sistema industriale nuovo che si sta creando imporrà delle scelte alla politica e, e questo è, diciamo, è, è poi l'andamento degli anni successivi ok, spero di aver più o meno risposto che si sia capito qualche cosa eh, e niente, mi dispiace ma ogni tanto mi capita No, grazie che... anche esatto, per lo sforzo telematico. Eh, mentre invito nuovamente a chi volesse porre delle domande a farlo via chat, eh, allora ne è arrivata una, la leggo subito. Eh, Francesco Altamura chiede, ritiene che la costituzione delle sedi RAI regionali nel 1979 abbia contribuito ad avviare una nuova sensibilità nel raccontare i territori? Pensa ad esempio al recupero di tradizioni popolari e cultura orale decisive nel tentativo di costruzione di identità culturali su base locale. Siamo alla RAI 3 Preguglielmi. Vai, sì, esatto. sì esatto, sì, esatto. rimbombi ok Andrea Però adesso San Giovanni me... l'altro ha lasciato la riunione a me ha lasciato la riunione è bellissimo questa cosa essere due è contemporaneamente è una cosa meravigliosa allora eh, eh, sì è una, è, una, è una bella domanda è una bella domanda credo che su questo in realtà dovremmo ancora lavorare molto per avere delle risposte certe nel senso che eh, studi sulla Rai 3 pre-Guglielmi ce ne sono pochi anche perché le sedi regionali sono non mi sentite più? ah no, mi sentite ancora, sì eh, perché le sedi regionali eh, non hanno conservato i materiali eh, insomma, e insomma molto di questo materiale è andato disperso eh, quindi è difficile riuscire a fare qualcosa. Eh, allora, credo che eh, quella era, come dire, la mission di, quella, eh, di quelle emittenti, ma anche quella arrivava non solo dopo l'istituzione delle regioni, ovviamente, ma soprattutto dopo le esperienze delle televisioni locali, che in molti casi facevano esattamente quel tipo di cosa. Le televisioni locali facevano lo sport che è un, un, diciamo un, un collante identitario sul piano locale, la politica locale che la televisione nazionale non faceva e poi in molti casi facevano queste trasmissioni come dire che oggi chiameremmo folcloristiche, ma che allora evidentemente invece eh, cercavano di mantenere, vive, eh, mantenere vivo un mondo che stava scomparendo. Vi faccio un esempio, io insegno in Abruzzo e conosco quindi un po' la realtà eh, abruzzese, ho visto qualche trasmissione, tra l'altro nemmeno degli anni 70, ma dei pieni anni 80, eh, di eh, emittenti locali eh, che facevano proprio, facevano vedere il mondo contadino, tutte queste cose che erano già scomparse in realtà, eh. non, non è che c'erano più, però Cercavano di mantenere viva questa tradizione perché immaginavano che la loro identità fosse collocata in quel segmento, come dire, di società. Uh, il, um, la stessa cosa ha, ha fatto in parte la, la RAI, la sede regionale della RAI, facendo delle raccolte anche molto belle di testimonianze sull'emigrazione per esempio, che però appunto ripeto sono andate perdute credo, insomma io non, non ne ho trovato, non sono poi riuscito a trovarne traccia e credo che questo sia capitato in molti casi. Quindi, il tentativo è stato in parte quello, ma eh, è stato un tentativo che bisogna eh, interamente studiare mh, perché non è che ne abbiamo non è che ne sappiamo eh, tantissimo. Eh, questo le sedi le, le ra, la diciamo la Rai 3. Poi invece per quanto riguarda i centri di produzione dislocati da, da Roma, questa è un'altra un questione ancora eh, e sicuramente propongono dei modelli diversi di spettacolo e così via, ma non diciamo, delle identità eh, culturali nuove, per esempio il centro di produzione di Milano ci fanno, fanno delle… delle è un centro di produzione che serve a fare molti, molti spettacoli e così via non è che, che però crea un contraltare al modello identitario anche perché il modello identitario eh, re, eh, diciamo della RAI doveva essere quello eh, nazionale doveva costruire un'identità nazionale è vero che siamo alla fine degli anni 70 quindi ormai questa mission di, ser, di, di servizio pubblico sta un po' scolorando però è ancora l'idea è ancora quella eh, nazionale paradossalmente queste identità regionali si, si trovano invece molto di più nella RAI dell'inizio nei programmi RAI dell'inizio della, della televisione quando con, era come se la televisione stesse andando a cercare eh, l'Italia eh, no? un'Italia nuova e la dovesse mostrare agli italiani quindi pensate semplicemente al famosissimo eh, ciclo di trasmissioni eh, di soldati che va alla ricerca dei sapori genuini alle, alle foci del Po, Ecco, allora quello è un, un esempio meraviglioso di questo tipo di racconto in cui Soldati va proprio a cercare la cultura locale, eh? attraverso la gastro, diciamo, le, le, le tradizioni gastronomiche, lui cerca proprio la cultura locale, di un mondo che fra l'altro già sta scomparendo, perché siamo proprio negli anni di passaggio al miracolo economico. Quindi lì c'è ancora molto di questa cosa, ma perché appunto il modello era quello di una RAI, diciamo che per semplicità chiamiamo pedagogica, e che voleva costruire una identità nazionale attraverso il pubblico, attraverso la lingua e ma anche aprendo squarci su una realtà, aprendo diciamo finestre su una realtà che non tutti conoscevano. Senti, su questo ne approfitto posso chiederti una cosa veloce, visto che hai attraversato, insomma più di mezzo secolo di storia d'Italia, dal punto di vista delle, delle fonti, eh, cioè, mh, dove ci sono dei buchi e dove ci sono delle praterie, non so come dirlo… <ride> Cioè, allora. dove hai fatto davvero fatica, perché questa è una cosa utile, perché no, appunto, si continua a dire che sono fonti che non vengono usate, però poi magari sono fonti che non ci sono, come nel caso della domanda di, di, di allora, Francesco. Un, un problema grossissimo è sulla radio. Eh, la radio ehm, c'è veramente, ci sono veramente dei, dei, dei buchi enormi perché le trasmissioni non venivano registrate moltissime trasmissioni non venivano registrate anche sulla televisione diciamo dei primi anni eh, è lo stesso tipo di problema eh, molte trasmissioni non sono registrate e quindi non abbiamo materiali oppure eh, sono in pellicola e non sono stati riversati dalla RAI quindi anche se uno li trova nell'archivio RAI eh, non se ne fa niente perché se non li riversano mh, non puoi vederli eh, Probabilmente ci sono anche, siccome l'archivio della RAI, non so, tutti sanno come, come eh, diciamo, è nato per l'uso interno della RAI, quindi ovviamente non per finalità di ricerca storica e quindi ovviamente si trova soltanto ciò che viene utilizzato e viene riversato soltanto ciò che viene utilizzato quindi per esempio adesso siccome stanno da anni facendo questi programmi di recupero dell'archivio no? dei, dei programmi di varietà e così via troviamo molto varietà eh, però magari non troviamo invece le inchieste perché o i servizi giornalistici quelli non erano interessanti, non sono interessanti non si possono utilizzare quindi non conviene investire soldi per recuperarli e poi ci sono proprio parti della, diciamo, al ricercatore non è dato l'accesso all'archivio fisico, eh, è tutto quanto un archivio de dematerializzato. Quindi eh, c'è cioè soltanto ciò che è stato immagazzinato eh, dentro eh, lo, lo schedario elettronico, dentro il database e poi che può essere consultato eh, in appunto. In, diverse versioni ma prima di tutto in una versione molto con uno streaming molto frammentario no per capire un po di che cosa si tratta e quindi in realtà non abbiamo veramente in alcuni casi non abbiamo veramente accesso alle fonti questo per la parte più più, diciamo più antica e per quanto riguarda eh, il, la televisione commerciale è invece no, è, o conosci qualcuno l'archivio Mediaset esiste, o conosci qualcuno che ti ci fa entrare, o se no niente e basta. Perché? Ma legittimamente è un archivio privato e quindi le radio locali sono un fenomeno interessantissimo. Ma lì devi avere la fortuna che qualcuno ha proceduto ad una raccolta delle audiocassette su cui magari eh, registravano le cose e così via. Eh, e quindi è del tutto, come dire, casuale l'avvicinamento e la stessa cosa vale per tutta quanta la stampa popolare, diciamo così. Cioè, se io dovessi fare una ricerca eh, su settimanali popolari, oggi, eh, gente, mh, per non parlare di, di, di altre cose, ancora posso far fatica a trovarli. Fumetti, nemmeno a parlarne. Eh, fumetti, non, non ci sono eh, eh, biblioteche, ce n'è una a Milano che però non, non so quanto abbia, diciamo la collezione non intendo i libri sui fumetti eh, intendo proprio gli albi eh, lì di nuovo praterie esterminate quindi in realtà c'è molto da, da fare anche semplicemente nella Raccolta documentaria. Uno dei problemi più grossi che io, ovviamente, non mi sono posto per un libro di queste dimensioni, ma se dovessi fare un lavoro, diciamo puntuale, eh, su, un, su un aspetto specifico, mi, mi dovrei porre è appunto la, la possibilità di accesso a determinate fonti. In molti casi non, non ci sono, sono molto frammentarie, per esempio periodici popolari esistono, magari nelle biblioteche nazionali ci sono, magari anche in alcune locali molto ben organizzate, ma spesso sono frammentari, quindi boh, non è che puoi fare un lavoro a tappeto, quindi diventa tutto molto più complicato e questo la dice lunga sulla sottovalutazione della cultura popolare in senso alto diciamo, eh, non in senso deteriore, eh, da parte non solo diciamo, degli studiosi, ma anche eh, delle istituzioni che sono preposte alla raccolta documentaria e alla conservazione. Eh, questo credo che sia un, un segnale molto, molto chiaro del, mh, come dire, del, dello stato, del livello del, degli studi di questo, di questo genere, delle, anche delle possibilità, eh, enormi possibil, potenzialità, possibilità reali, boh, Riusciamo a fare anche l'ultima domanda Maurizio? Sì, io direi l'ultima, senz'altro sì. Eh, poi piano Maurizio Brunialti chiede ai due San Giovanni esiste secondo lei una correlazione fra ascesa del digitale dei new media, progressivo calo del peso della TV generalista ed indebolimento del berlusconismo, soprattutto in ambito politico. Noi ti salutiamo perché se devi ridire Berlusconi scompare. Eh, allora, oh che bella domanda. Eh, Dunque, diciamo che... Non so mica rispondere così in, in, modo, in modo secco, eh, veramente è, è, credo che sia più una domanda a cui bisognerebbe cercare una risposta con una ricerca apposita. Eh, tenderei a non eh, sottovalutare troppo la diminuzione del peso della TV generalista in Italia, che è una cosa che si sta, mh, diciamo, sta accadendo. Negli ultimi anni, eh, e se noi diamo per diciamo, decennio berlusconiano gli anni 94-2004, eh, no, non ci siamo, la televisione generalista era ancora al centro del sistema mediale italiano. Quindi, da questo punto di vista, direi che non c'è questo rapporto diretto. È una cosa che accade negli ultimi, negli ultimi tempi, e penso che in realtà. Il rapporto eh, ehm, diciamo io sono abbastanza convinto ma non ho mh, come dire delle, delle cose che lo possono dimostrare è una mia convinzione da osservatore semplicemente che eh, il berlusconismo non sia tanto legato alle capacità del del politico berlusconi quanto più ad una cultura diffusa eh, e, che sicuramente viene influenzata, nasce, viene coccolata, accudita dalla, dalle televisioni commerciali ma che non risiede soltanto nelle televisioni commerciali, eh, è qualcosa di più articolato eh, che diciamo, viene da lontano e a cui Berlusconi e le televisioni commerciali danno una voce diciamo così. Ma è qualcosa di, di più ampio. Quindi non vedo questa correlazione diretta e non vedo nemmeno questa correlazione eh, diretta con l'esplosione del digitale. Anche perché, fra l'altro, eh, quando arriva il digitale in Italia, quindi i primi esperimenti, le, i, i forti investitori, tra i forti investitori c'è anche Berlusconi, cioè Berlusconi fa il portale Jumpy. Eh, il portale Giampi è quello che fa rivedere in, diciamo, sulla, rete, sulla rete, insomma sì, nel, nel, nel web, quel, quel web che c'era allora, è il grande fratello, eh, che, è la, che è come dire la forza anche del grande fratello perché è transmediale, quindi non sappiamo quante persone lo vedessero ma c'è questo tentativo di eh, colonizzare un nuovo segmento del, dell'ecosistema mediale, anche se a me il termine ecosistema non piace, però l'abbiamo usato all'inizio, lo riusciamo alla fine così chiudiamo il cerchio. Eh, allora io guardo se ci sono altre domande, non mi sembra, eh, ci eravamo dati le 12.30 come, come fine di questa chiacchierata. Eh, io magari chiedo solo un'ultimissima cosa anche per dare un senso al, eh, al gioco che aveva, lanciato, che aveva lanciato Sara e che appunto riguarda ancora le fonti anche se prese da un altro, da un altro punto di vista perché nel, nel tuo libro c'è un, un po' di tutto. Metti Pippo di Show accanto a Radio Radicale, c'è TV Sorrisi e Canzoni vicino a Umberto Eco, quindi insomma, eh, ce n'è per, eh, per tutti i gusti. E, e mi chiedevo, soprattutto per la seconda parte del, del tuo lavoro, dove appunto più ti avvicini a noi e più, e più sembra che ci provi gusto e, e più la, la prosa si, non, non dico si allunga, ma il materiale eh, che hai per le mani è davvero, è davvero tanto, è davvero importante, è difficile da, da governarlo, ma mi pare che lì si inserisca anche un altro livello, un'altra questione, quella del del tuo vissuto personale di, eh, di cittadino, appunto, di, eh, di italiano che ha anche un rapporto privilegiato o forse ha avuto un rapporto privilegiato con alcune tipologie di fonti che poi eh, riutilizzi. E quindi, ecco, volevo banalmente chiederti per, per chiudere come davvero come ti sei orientato, ci cioè, hai eh, raccontato qualcosa delle fonti disponibili, di quelle indisponibili, invece tra quelle disponibili come ti sei orientato e quanto Andrea San Giovanni c'è eh, nel, nella scelta ovviamente di, di, alcuni, di alcune fonti eh, abbiamo capito forse l'hanno capito anche i nostri amici che ci seguono che c'è parecchio fumetto e immagino che ci sia molto del, del, lettore, del lettore San Giovanni eh. Sì, questo senz'altro. Allora diciamo così che in, è inevitabile no? che in una cosa di questo tipo che coinvolge anche appunto la, la, la cultura diffusa e l'immaginario, gli immaginari ci sia molto mh, di, di, di chi scrive, questo è evidente. Eh, ho cercato il più possibile di eh, contenere in questo, questo aspetto e quindi per esempio non so, sul piano musicale c'è sicuramente una preponderanza di alcuni cantanti di alcuni cantautori ma ho cercato di guardare anche ad altre cose eh, altre, delle tuo cose che non Coutinho ci sono... non è il tuo cantante preferito non fatto è il mio cantante perché... preferito okay. ahimè no <ride> Eh, no, eh, però per esempio ecco, eh, per esempio, proprio per gli anni 80, per esempio, non, non ho citato i Irigheira, mettiamo conto, che invece penso siano importanti da citare, non perché sia un no, no, non perché abbia l'intera discografia di Rheira, ma perché è appunto è uno di quei casi in cui una musica pop di ascolto facilissimo eh, può invece dare delle indicazioni su eh, un sentimento diciamo collettivo diffuso che non era semplicemente eh, di pura distrazione, ma c'era un fondo come dire di, di, quasi di quasi di amarezza, quasi di nostalgia dietro, che è lo stesso fra l'altro che si trova in un, non so, in, nel fin sapore di sale mettiamo conto, no? Eh, che è più o meno degli stessi anni. Allora, quindi c'è ovviamente del mio. Ho cercato consapevole di questa cosa, di tenere a freno questa dimensione, la cosa invece che ho volutamente e scientemente fatto è stata quella di mettere molti fumetti. Eh, qui non solo per una mia diciamo, passione, una mia inclinazione di lettore, eh, ma anche perché appunto, credo che siano una di quelle fonti estremamente sottovalutate. Questa cosa l'avevo già fatta appunto nel eh, libro precedente che parlava appunto degli anni dalla fine dell'Ottocento fino, fino alla fine della seconda guerra mondiale, e anche in quel caso avevo utilizzato laddove era possibile fumetti, pur non essendo un lettore di Flash Gordon, diciamo. Perché credo che questa sia proprio una mancanza. Eh, credo che questo, diciamo, ci troviamo di fronte ad una. Eh, sottovalutazione di, un, di uno strumento, diciamo di un medium molto popolare e che quindi ci può dire delle cose sul, diciamo, sulla cultura popolare ehm, o sull'immaginario popolare, eh? il modo in cui Tex rilegge. Uh, il western, i luoghi comuni del western nell'Italia degli anni 40 e 50, sulla scorta soltanto di quello che si vedeva al cinema, perché gli autori di texano mica andavano a fare, non avevano mica le fotografie, non erano mica andati mai a vedere il Grand Canyon, conoscevano quel pezzo di mondo che gli mostrava John Ford. E allora questa cosa eh, mostra che dentro, quel, dentro quell'immaginario, diciamo così, western c'è però molta Italia. Uh, c'è il modello maschile, uh, ci sono i rapporti di forza delle classi, c'è una sorta di giustizialismo popolare uh, di fondo, e cioè ci sono tante cose che noi dovremmo essere in grado da storici di rileggere eh, e di compre per comprendere meglio che Italia era quella, uh, l'Italia degli anni 50, della fine degli anni 40. E quindi ho fatto questo sforzo. E poi mh, per non ultimo, c'è anche una questione. Di, eh, di fonti, eh, cioè di, di, di metodologia delle fonti. I fumetti sono strumenti seriali, sono, sono prodotti seriali e usare un prodotto seriale come fonte per la storia è un bel guaio, è un bel macello. Allora era, l'ho detto in modo molto da storico professionale proprio, e, e pone, diciamo così, delle sfide inedite. Ecco, e questo mi interessava molto. È chiaro una cosa che non potevo fare in un testo di questo genere, eh, che ci sono però alcuni accenni qua e là a questo tentativo di eh, utilizzare eh, il fumetto anche da questo punto di vista. Me, fra l'altro, mescolando di nuovo, alto e basso, hai fatto bene a mettere insieme queste cose molto diverse, no? nella, tua, nella tua citazione, quando appunto, hai elencato le cose che che ho utilizzato perché questa è un'altra cosa che io penso sia fondamentale. Se noi studiamo, se cerchiamo di avere un approccio, diciamo, culturale, di storia culturale ad ampio spettro, non possiamo guardare soltanto ai grandi romanzi. Dobbiamo guardare a tutto quanto quel patrimonio, sapendo che i grandi romanzi non sono l'unica cosa che viene letta e che probabilmente non sono la cosa che viene letta con più piacere. Ecco, poi magari il lettore professionale non te lo dirà mai che si diverte di più, a meno che non si chiami Umberto Eco, non ti dirà mai che si diverte di più a leggere Dylan Dog, di un, di un testo, diciamo, di un, di, un, di, un, di un grande della letteratura internazionale, ma magari ci prova pure lui più gusto a leggersi il prodotto seriale. No? Eco ha avuto questa capacità di dirlo in modo molto chiaro. Non si, si poteva permettere.